Ciao, sono Marco, questa mattina sono a Spasso per fare delle commissioni per conto di mia madre, deve fare delle visite e cose del genere. Adoro farlo personalmente perché eh, ci ho lavorato per ottenere questo risultato. Se avessi avuto il livello di vita che avevo precedentemente eh, non avrei potuto, perlomeno avrei dovuto chiedere permessi su permessi per poter eh, fare queste cose personalmente, per essere un pochino più libero e chiedere un permesso per qualche cosa non significa essere liberi significa che qualcuno ci ha concesso un po' di libertà e invece no, io invece tempo fa ho cominciato a fare ogni giorno qualche cosina in più per poter oggi permettermi di essere protagonista della mia vita e poter aiutare anche le altre persone le persone a cui tengo di più non ho fatto nulla di straordinario mi scuso per il fiatone ma sono in salita e non ho più vent'anni non ho fatto nulla di straordinario, ho aggiunto qualche cosa in più al mio quotidiano, qualche cosa, qualche cosa che poteva essere sì sicuramente un po' scomodo perché d'altro canto ognuno di noi ha da fare tutti i giorni il suo fare ordinario, però se vogliamo, perché se vogliamo possiamo, aggiungiamo piccolo, un piccolo straordinario, qualche cosina in più per poter costruire qualche cosa anche per domani, qualcosa di solido. e non è vero che la possibilità non ce l'abbiamo tutti quanti, non è vero, perché ognuno di noi ha dimostrato a se stesso che nel momento in cui le circostanze potevano farsi straordinarie ha sempre tirato fuori quel qualche cosa in più che gli consentiva di essere all'altezza della situazione. Ora, senza aspettare che la situazione te lo richieda, fallo prima, perché un domani potrebbe richiedertelo e ti costerebbe un grosso sacrificio in più. Detto questo io continuo la mia savitella che sono quasi arrivato al punto in cui dovevo arrivare e spero che questa mia riflessione mattutina ti abbia portato a qualche cosa di tuo, a qualcosa di riflessivo anche per te. Non mi resta che salutarti. Ciao!